Ciao, sono Barbara, un'insegnante di educazione fisica. Vi propongo qualche esercizio di sceltezza da fare a casa, di stretching, per tenervi un pochino in forma. Partiamo con la classica posizione a farfallino, cercando di tenere la schiena dritta e di spingere giù le ginocchia. Apro le gambe, espiro allungo, tengo almeno 8 tempi, col petto, chiudo. Vado vale in torsione, tengo la posizione, schiena bella dritta, ritorno, lì, allungo la schiena, apro bene le spalle, ruoto, apro, ripeto tutto dall'altra parte, allungo, petto, ritorno, lì, vado vale in torsione, lo faccio veloce, mettete bene le posizioni, allungo, ritorno. Apro, stendo, martello, schiena dritta, inspiro, allungo, tengo la posizione, espiro, sciogliere, incrocio, vado in torsione, spalle sempre basse, lontano dalle orecchie, apro, cambio, torsione, vado a rullare sulla schiena, afferro sotto le ginocchia, rullo, su, schiena dritta, allungo, ripeto, per chi vuole usare di più Apro e schiaccio bene E chiudo Ricordatevi di tenere bene le posizioni Almeno 20 secondi Allungo la schiena sul petto Almeno 4 volte Vado adatto Inspiro Espiro Inspiro Espiro Puntare bene i piedi E allungo dietro e ritorno inspiro allungo e ritorno poi da qui mi allungo e sciogliere e buono allenamento